Ya no, no, ya no. Si aun la la vida te, no, muy... te negar no. ahí ya ya estás. Pero... Negara, a ver, vamos a intentar. La si vicino. Sense us mai più. Le cose nuove sono state non semplicissime da scegliere, perché non avevo moltissimo spazio, non era un disco nuovo, quindi dovevo scegliere esattamente due o tre canzoni. Ho scelto il primo singolo, che si chiama Senza scappare mai più, perché è una canzone di, di, di fortissima rottura. È un pezzo assolutamente fuori dal coro, se lo dovessi inserire... Nel contesto degli album che ho fatto non saprei dove inserirlo. Nella scelta dei singoli eh, inediti ho tentato proprio di fare questo, cioè di scegliere quelle, quelle piccole pietre che, che da sole magari non avrebbero mai trovato spazio in un album concettuale o in un album di genere come ho quasi sempre fatto fino ad ora. Ma che nel, nell'economia di, di una raccolta, Così multicolore trovavano il senso massimo. A me, siccome è sempre piaciuto Sanremo da quando sono piccolo, adesso negli ultimi anni l'ho un po' perso perché non, non lo guardo meno, sempre con la testa altrove. Però ogni volta che faccio un disco, faccio un gioco, ma se io dovessi andare a Sanremo, che canzone porterei di queste? Eh, e cosa hai scelto? Eh, era l'amore una cosa semplice. Ah, Ovvio. Non, non indovineresti mai cosa avrei portato con l'altro disco La commissione l'ha scartata Allora vedi, io ho detto l'altro disco il loro dicono il regalo grande. più grande no, no, non è vero, avrei portato alla mia età invece Perché, Perché capito? Perché sì, è vero cioè, è vero, è vero con un'inquadratura con, un con un taglio era registico era semplice il regalo più grande esatto. era troppo tra virgolette Avrei portato adatta portato alla mia età con un taglio registico andatevelo a rivedere dell'esibizione che fece Faletti con Minchia Signor Tenente che bella così, tutto un po' così bella, capite? in primo piano, così. con quella faccia scura esatto così, capito così però. sono un grande falso mentre <ride> capito così. così ho il problema di Laura, io che io e te insieme <ride> esatto. è un disastro no, non si può ciao Volevo sapere, da Tiziano. Dovete leggerlo da qui. No, oh, è dominante. Da mamma, papà. Leggermente in ordine non casuale perché la mamma come si incazza se lo fissa. Ah, Senti, siamo pronti? Siamo pronti siamo per un pronti? altro grande momento Ragazzi, perché questa la è festa nostra. continua che entri intanto la lavagna, la lavagna sì. ci servirà per segnare dei punti La domanda è siete sicuri di sapere tutto di Tiziano Ferro? C'è il di no, per me di capire Tiziano Ferro Tiziano? E sta a che c'è la storia sopra Tiziano Ferro? Per un applauso, Bene, un applauso a Liza e a Liza Allora noi estrarremo tre concorrenti che dovranno sfidarsi in questo quiz Eccola! Eccola. Scusami, io ti che non è che cambia se ti affanni Grazie mille grazie. Come ti chiami? Iris, sì, basta yes. che una foto una... sì, ce facciamo hai detto solo <ride> volte, <ride> no? penso che il messaggio sia arrivato eh? grazie, grazie. posso? una foto, sì, sì. no, no, di là, di là no, un no, aperto non ti voglio, scusa mi stai scusa. Senteone, eh. <ride> merdando no, di là, di là hai visto le... beh, ecco, però, vabbè vai, le abbracciamo <ride> no, no. no, no, non un'altra ah, no, aspetto a lei ma no, no. no, sì, sì, sì. vado hai fatto lei là no, no, vai con questo vai che... con quello la tizia. Grazie, okay. Okay. Eh, eh, eh, che Grazie fatto sì. piano la no. ti non sono neanche tutti i che non potevo dire così. Sì, Infatti Infatti volevo controllare allora questo c'ero, c'ero, c'ero c'è c'è c'è c'è Diamo no, una foto Dai ragazzi che... Dai ragazzi che... No. No, è... Scusate, no, no. mi tremo un attimo la mano Guarda che casca tutto! Dai, si no. si rompe! No, no, si si cioè, tua mamma si arrabbia vale, le Come l'hai fatto questo? Eeeh nuova nuovo, Ma... No, pero quiero ir a Los Ángeles. Si me invitan, sí. Sí, ya es la presidenta, porque dice que tú la nombras el presidente. Sí, claro, de, de, de, de, de California, sí, sí, sí. ¿Qué leader. Yes. <laughs> semale o qualche semale chi succede fa